Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul nuovo caso di oggi. Questo è un caso che mi ha lasciato veramente una grandissima tristezza e anche una forte rabbia, ma non voglio dirvi di più, anche un po' per non influenzare la vostra opinione per quanto riguarda questo caso. Il caso di oggi parla di Anne, neanche farlo apposta, Anne è anche la protagonista del videogioco che sto realizzando, chiamato Unfollow. Potete trovare sulla pagina di Serafini Production eh, il link con tutte le informazioni su questo titolo e se vi iscrivete alla newsletter potete essere i primi a ricevere la demo gratuita di questo gioco quindi se vi va e vi interessano i giochi che sviluppo appunto mi occupo dello sviluppo e produzione e pubblicazione di videogiochi vi consiglio di iscrivervi a Serafini Production e spero di vedervi numerosi e che vi piacerà il titolo il caso di oggi tratta la storia di anne Lee che nasce il 3 luglio del 1985 a San Jose in California. Cresce con una famiglia grande e amorevole, tutti la conoscono e la descrivono veramente come una ragazza dolce, altruista e che aiuta sempre le persone, È davvero una ragazza solare dalla risata peraltro contagiosa i suoi risultati accademici sono assolutamente ottimi e infatti termina il liceo con il miglior voto di tutto l'istituto al punto che alcuni altri ragazzi la considerano il virgolette futuro Einstein e questo le permetterà quindi di ricevere una borsa di studio di ben pensate 160.000 dollari per frequentare la Rochester University a New York dove si laurea in biologia dello sviluppo proprio eh, in quegli anni incontra e si innamora di un ragazzo di nome Jonathan, Jonathan Widowski, eh, un collega studente che si è specializzato in fisica e matematica. Ann parla di lui come il suo migliore amico e dopo poco tempo si fidanzano e iniziano addirittura i preparativi per il matrimonio che sarebbe stato fissato per il 13 settembre del 2009. Mentre Jonathan frequenta la Columbia University, per il dottorato, Anne viene accettata invece nella Yale University, un'altra eh, università molto prestigiosa, nel 2007 per un dottorato, eh, nel suo caso, di farmacologia. Stando a quando affermato dall'università, le ricerche di Anne riguardavano una serie di enzimi che potrebbero essere impiegati nella cura di gravi malattie, tra le quali anche il cancro, diabete e anche la distrofia muscolare. Anne eh, è anche molto attiva nella vita del campus e ha scritto un della sicurezza nella struttura dal titolo Crime and Safety in New Haven per il giornale della scuola di medicina di Yale, il B Magazine. Per il pezzo la ragazza era andata anche a intervistare il capo della polizia di Yale per chiedere se gli studenti potessero essere davvero al sicuro ed evitare di diventare eh, un altro numero nella statistica criminale che già era piuttosto alta in quell'istituto purtroppo però la ragazza ignorava che quel triste destino sarebbe capitato proprio a lei l'8 settembre del 2009 è un giorno pieno per Anne che fa del suo meglio per destreggiarsi tra scuola e preparativi per il matrimonio ormai imminente lascia il suo appartamento presto quella mattina per recarsi in ufficio alla Sterling Hall of Medicine di Yale rimane lì fino a circa le 10 e poi si dirige in un altro palazzo il numero 10 di Ami Stam Street dove si trova il laboratorio di ricerca. La telecamera di sicurezza la riprendono entrare all'interno dell'edificio poco dopo le 10 ma da lì pensate non è mai uscita perlomeno viva quella sera una delle coinquiline di Anne comincia a preoccuparsi visto che non l'ha vista più ritornare a casa prova quindi a chiamarla più volte ma non riceve nessuna risposta teme quindi che le possa essere successo qualcosa all'amica, e per questo motivo sceglie di chiamare la polizia all'inizio la polizia potete immaginare con un matrimonio imminente non si preoccupa particolarmente e pensa che sia il tipico caso della sposa diciamo in fuga che ha magari dei dubbi bio delle paure all'ultimo minuto. Ma tutto ciò non aveva senso perché il suo portafoglio, carte di credito e telefono sono ancora rimaste nell'ufficio a Sterling Hall. Inoltre amici e parenti affermano che Anne attendeva il matrimonio con eccitazione e non vedeva l'ora che arrivasse quel fatidico giorno. Contava tra l'altro i giorni sul calendario e controllava il meteo più volte al giorno per cercare di capire come sarebbe stato il tempo in quel giorno tanto speciale per lei. Quindi non era affatto possibile che lei fosse scappata. Ricostruendo i movimenti di Anne, eh, la polizia scopre che la ragazza è entrata nel palazzo di Hamilton Street alle 10.09. I sistemi di sicurezza mostrano che la sua tessera è stata usata per entrare nel suo laboratorio alle 10.11 dopodiché il nulla però, tre ore dopo, successe qualcosa di strano. Qualcuno attiva il sistema di allarme antincendio e l'edificio viene evacuato. Nella folla che lascia il palazzo, però, non c'è traccia di En. Gli investigatori sigillano l'intero palazzo come scena del crimine e cominciano a cercare tracce della ragazza ovunque nelle vicinanze dopo quattro giorni di indagini gli investigatori arrivano a una svolta una maniglietta verde sporca di sangue che sembrava essere la stessa che Anne indossava nei filmati di sorveglianza viene trovata nel controsoffitto appena fuori dal laboratorio in cui lavorava la ragazza vengono poi ritrovati un paio di guanti di gomma con delle tracce di sangue un calzino e stivali da lavoro con la targa Ray C vengono trovate tracce di sangue all'interno del laboratorio anche se è evidente che qualcuno ha cercato di ripulirle ma ancora nessuna traccia della ragazza il 13 di settembre un investigatore sente un forte odore proveniente dal semiterrato. vengono subito chiamate le unità cinofile e verso le 17, più o meno la stessa ora in cui avrebbero dovuto percorrere la navata del matrimonio, il corpo mutilato di Anne viene ritrovato infilato a forza nel muro del laboratorio. Ma chi è l'assassino? E perché ha ucciso proprio Anne? L'autopsia condotta dal medico legale rivela che la causa della morte è asfissia. La ragazza è stata strangolata ripetutamente con forza. L'assassino ha poi spezzato le ossa del corpo per poterlo inserire nell'apertura del muro grande pressa poco quanto lo schermo di un pc. Viene inoltre scoperto che Anne ha subito violenza prima di essere uccisa. La notizia sconvolge tutta la comunità di Yeo e non riesce a capire come qualcosa di tanto orrendo possa essere avvenuto all'interno del campus. Un assassino si nasconde tra di loro. Una giornata che doveva essere felice si trasforma in un vero e proprio incubo per tutti gli amici e parenti di Anne in particolare, come potrete immaginare, per il fidanzato, Jonathan. Si tengono due cerimonie in ricordo della ragazza, una in California e una a Huntington, New York. Più di 600 persone prendono parte al funerale di Anne, che viene trasmesso in diretta streaming per tutti gli amici che non possono essere presenti. Nel mentre gli investigatori lavorano senza sosta per cercare il colpevole e dopo un paio di giorni arrestano un sospettato, tale Raymond Clark. 24 anni che lavorava nello stesso laboratorio di Yen. Ma chi è questo ragazzo? Stando a quanto raccontato dai conoscenti, Raymond, conosciuto come Ray, è un ragazzo tranquillo, amichevole e popolare che al liceo giocava a baseball e faceva volantinaggio presso il rifugio dei senzatetto della città. Inizia a lavorare a Yale come tecnico di laboratorio nel 2009 e, a quanto dicono i suoi superiori, non si è mai messo nei guai né ha creato problemi. La polizia afferma di aver cominciato ad avere sospetti su Ray anche prima di aver trovato il corpo di Anne dal momento che è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre puliva il laboratorio che era già stato pulito e sistemato. Quando gli viene chiesto di Anne il ragazzo afferma di averla vista lasciare il palazzo intorno alle 12.45 dell'8 ottobre ma di non averci avuto a che fare quel giorno. Durante l'interrogatorio gli inquirenti notano che Ray ha alcuni graffi sul viso e sul bicipide sinistro. Segni che afferma poi gli sono stati fatti da uno dei suoi gatti, ovviamente gli investigatori chiedono a Ray dei campioni di DNA e trovano delle corrispondenze, il DNA del ragazzo viene trovato su più di 200 prove catalogate sulla scena del crimine. Incluso quelle trovate vicino al corpo di Anne La polizia scopre inoltre che il ragazzo era l'unica persona nel laboratorio con Anne quella mattina E che è stato lui ad attivare l'allarme antincendio nel tentativo di creare confusione e far perdere possibili tracce Quando la polizia perquisisce il ragazzo dell'appartamento di Ray Trova tracce di sangue in cucina che combaciano con il DNA di Anne Raymond viene immediatamente arrestato e accusato dell'omicidio Video di An Lee, ma per quale motivo l'ha fatto? Ray non ha mai dato una spiegazione del suo gesto, ma sono state formulate alcune ipotesi. Una è che Anne e Ray avessero una relazione e quando la ragazza ha deciso di rompere, Ray è andato in crisi e l'ha questa non è in realtà la prima volta che il ragazzo è stato violento. Secondo il racconto della sua ragazza del liceo Ray si infuriò così tanto quando cercò di lasciarlo che dovette chiedere aiuto alla polizia. L'ipotesi della relazione però viene fermamente contrastata dalla famiglia e dagli amici di Anne e dalla ragazza di Ray che la ritengono veramente assurda. La seconda ipotesi è che Ray fosse ossessionato da Anne e che lo abbia detto alla diretta interessata e una volta respinto L'abbiamo ci sono persino delle voci che dicono che Ray abbia mandato dei messaggi ad Anne per sapere se si sarebbe recato al laboratorio quella mattina una terza teoria afferma che Ray fosse un maniaco del controllo e non sopportasse che Anne se ne andasse dal laboratorio senza averlo pulito dopo l'utilizzo nonostante il gran numero di prove contro di lui Raymond si dichiarò non colpevole al processo successivamente cambiò la sua dichiarazione incolpevole per avere uno sconto della pena da 60 a 44 anni qui va aggiunto a una seconda condanna di 20 per il crimine di aggressione, lascerà la prigione a 68 anni eccoci alla fine il motivo per cui questo caso mi ha colpito è perché l'assassino. Non ha mai spiegato perché lo ha fatto, si è dichiarato colpevole, ha ammesso di aver compiuto questo atroce delitto, ma non ha mai dato una spiegazione. Spesso i colpevoli danno spiegazioni assurde, ma perlomeno lo danno. Questa persona ha messo fine alla vita di una ragazza e ha lasciato la famiglia delle vittime senza un perché. Tutto ciò lo trovo assolutamente assurdo. Questa ovviamente è la mia opinione, ma mi piacerebbe veramente sapere anche la vostra. Intanto vi ringrazio per aver visto questo video e se vi è piaciuto vi invito a mettere un mi piace. Ciao da Seba!